Volevo solo sottolineare per chi ancora non l'abbia guardato, non l'abbia visto, non l'abbia avuto, eh, che questo 8 milioni, la collaborazione è di Antonella Argulli che abbiamo detto, eh, no? che abbiamo presentato prima. Dentro c'è un mito che è Don Batti il quale si è, come dire, ci ha abbracciato nel senso di artistico della parola. Posta di a fare il cantante, partecipa con un grande eh, piacere alle nostre iniziative.